Da Pietralata al Campidoglio una corsa per la pace e la ripartenza nella capitale dopo due anni di stop torna a Vivi Città. Stefania Cappa. È senz'altro una ripartenza, è bello stare tutti insieme, è stato un biennio molto complicato, adesso addirittura una guerra in Europa, il messaggio è sempre lo stesso, di solidarietà, di speranza e di pace. Vivi Città, la corsa per la pace e per la ripartenza, giunta alla sua 37esima edizione, la prima nell'84, l'apri Sandro Ciotti, Torna dopo due anni di stop, causa pandemia. 30 le città italiane coinvolte, 10 km di corsa agonistica e non competitiva con camminate ludico-motori aperte a tutti. Quest'anno è ideata come una staffetta a tappe, 7 da Pietralata, centro Wisp fino al Campidoglio. I luoghi toccati, simbolo dell'integrazione, sono tra gli altri la sede di Amnesty International e la chiesa di Santi e Baccori. Si corre anche in contemporanea in altre città europee, come a Susciava, città romena, al confine con l'Ucraina, dove si trova uno dei più grandi centri di accoglienza per i profughi. E oggi lì si organizzerà una tappa molto particolare del, del Vivicità che coinvolgerà appunto i bambini, i ragazzi che dall'Ucraina stanno, stanno fuggendo. Gli staffettisti indossano magliette con i colori della pace, una bellissima bandiera umana sotto il Campidoglio, arrivo della manifestazione.